Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zucchina lunga con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli Ingredienti sono zucchina lunga sbucciata e tagliata a cubetti, patate tagliate a cubetti, cipolla, basilico, pomodorini tagliati in quarti, olio evo, acqua tiepida, dado vegetale bimbi, sale, pepe. Diamo il via alla ricetta!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 Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 ⁇ velocità 3. Aggiungere la zucchina. le patate l'acqua il dado il sale e il pepe ed azioniamo il bimbi per 20 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere i pomodorini il basilico e proseguire la cottura per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La zucchina è pronta, trasferiamola in un piatto da portata e servire, polverizzando con parmigiano, zucchina lunga con patate.